Dovete soltanto mettervi in una posizione comoda, stesi sul letto con gli auricolari, su un divano, su una sedia, in modo tale da poter chiudere gli occhi ed ascoltare la mia voce. Alla fine di questi 15 minuti, ne resteranno ancora altri 5-10 più o meno, gentilmente mi darete un feedback. Che chi ha vissuto qualcosa di particolare, ripeto, è un qualcosa di generico, io non so dall'altra parte chi c'è, quindi lancio dei segnali generici eh, che possono attecchire su tutti, su nessuno, su parte di voi, ma... Sicuramente un risultato, come già altre volte abbiamo fatto, lo porterà. Quindi la cosa di cui vi prego, alla fine, datemi un feedback di cosa avete provato, di cosa è arrivato, di cosa è successo. Benissimo, allora. Rilassati, abbandonati, occhi chiusi. La cosa più importante da fare è concentrarsi sul respiro. Lunghi, profondi respiri, prendendo aria dalla bocca. L'aria entra, il petto si espande. E ogni volta che l'aria esce, il vostro corpo si rilassa profondamente. Mano a mano che ascoltate la mia voce, restando concentrati solo ed esclusivamente sul vostro respiro, il corpo si rilasserà sempre di più. D'ora in avanti parlerò al singolare con ognuno di voi. Continua a respirare profondamente. Ad ogni respiro il corpo è sempre più rilassato, sempre più abbandonato. Diventa sempre più pesante e il posto in cui sei accomodato talmente il tuo corpo è pesante che lo avvolgerà completamente. diventano pesanti i piedi, le gambe, è pesante il busto ed è pesante l'addome, sono pesanti le spalle, le braccia, le mani, è pesante la tua testa. Si rilassano i muscoli della fronte, le guance, le mascelle. Si rilassa e si abbandona la bocca che si lascia andare senza resistenza. Ed ora immagina di essere davanti ad una grande, immensa porta. Al di là di quella porta sai che c'è una grande scalinata. Una scalinata di 100 gradini numerati. Su ogni gradino c'è scritto un numero, c'è un bellissimo tappeto rosso ed è fortemente illuminata. Potrai salire o scendere, sarà tua a scegliere. L'unica certezza è che ogni gradino che percorrerai, ogni qualvolta appoggerai il piede sul gradino successivo, questo tuo rilassamento, questo tuo stato raddoppierà. Diventerà sempre più profondo. Ad ogni gradino andrai più giù in profondità. Ed ora si parte. Entra nella porta e inizia a percorrere la scalinata. Gradino dopo gradino. Sempre più in profondità senti, percepisci, vedi che ad ogni gradino che percorri immediatamente cambiano le sensazioni, questo stato diventa sempre più profondo, il corpo è sempre più pesante. E gradino dopo gradino ti dirigi verso la fine della scalinata, Da pochi istanti ti accorgerai di essere accanto ad un comodo morbido materasso pronto ad accogliere il tuo corpo nel momento in cui ti darò il segnale ti abbandonerai su quel materasso e immediatamente ti distaccherai completamente dalle percezioni fisiche. Il tuo corpo sarà lì, su quel materasso. Al mio tre. Uno, due, tre. Abbandoni il corpo profondamente. corpo è lì, completamente abbandonato, lo osservi. percepisci di essere completamente distaccato da ogni stimolo materiale, ed hai di fronte a te un tunnel di luce, Un tunnel che guida il tuo corpo leggero, il tuo corpo eterico, all'interno di se stesso. Entra in quel tunnel inizia a percorrere quel tunnel di luce che ti porterà all'interno del contenitore senza spazio e senza tempo all'interno del tuo inconscio dove tutto è contenuto dove tutto è possibile e mano a mano che vai in profondità ti accorgi che le sensazioni si modificano diventano sempre più forti potenti. Ti stai avvicinando a quella parte di te dove potrai recuperare una risorsa. Ce ne sono tante. Lì ci sono tutte le tue potenzialità ed oggi prenderai una risorsa, la risorsa di cui hai bisogno in questo momento. Razionalmente non lo sai, ma il tuo inconscio sa qual è. Potrai aver bisogno di conoscerti meglio, di sentirti più forte, di avere più energia, di avere più coraggio, di scaricare le tensioni. In quel punto, in quel contenitore senza spazio e senza tempo, puoi recuperare quella risorsa. In fondo, a quel tunnel, la luce diventa sempre più forte. Ed è lì che tutto è contenuto. Passo dopo passo, ti avvicini al nucleo. A quella parte con la quale poco vai in connessione, ma che è dentro di te. Quella parte che ogni qualvolta vai a connetterti con essa, ti dona qualcosa, ti permette di comprendere, di capire e di portare in superficie qualcosa di buono per te. E questa sera ti farai questo grande, straordinario regalo. Andrai a prendere quella risorsa di cui hai bisogno in questo momento, hai bisogno di un qualcosa in particolare e lo stai andando a prendere lì. Ci sei. La luce diventa sempre più forte e le sensazioni sono sempre più profonde. Sei immerso. In quella luce sei luce. Ed ora... Raccogli e consapevolizza la risorsa di cui hai bisogno. Raccoglila come se fosse qualcosa di materiale. Prendila tra le mani, stringila fortemente, e senti come, man mano che stringi le mani, diventa sempre più forte. Ora racchiudila nelle mani e portala nel punto del tuo corpo. Dove pensi che possa servirti e dove pensi che cambierà le cose. Ora falla espandere. Fa sì che si espanda in tutta la tua energia, che riempia la tua anima, la tua mente e il tuo corpo. Ed ora prova a vedere cosa accade. Stringerai il pugno della mano destra. Man mano che stringerai il pugno, sentirai che quella risorsa diventerà sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Ok. Ora rilascia il pugno, rilascia la mano, liberala e rilassati. E fai di nuovo la prova. Ristringerai il pugno e ti accorgerai di come quella risorsa tornerà su, forte come prima. Bene. Ogni qualvolta ne avrai il bisogno, razionalmente potrai stringere il pugno e richiamare quella risorsa e sentirai che tornerà forte dentro di te. E il tuo inconscio ti permetterà anche senza pensarci, se penserà e sarà sicuro di che quella risorsa ti servirà in un certo momento della tua giornata, senza neanche accorgertene, quel tuo pugno si stringerà e quella risorsa tornerà ogni volta che ne avrai bisogno. Ora rilassa il pugno, ripercorri il tunnel al contrario. lentamente, passo dopo passo tornerai al qui ed ora mano a mano che percorrerai il tunnel riprenderai le sensazioni del tuo corpo la temperatura della stanza i dettagli che ti circondano restando ancora in quello stato e quando ti darò un segnale conterò Fino a tre. Riapri gli occhi con la consapevolezza della risorsa che hai recuperato sentendola viva dentro di te. Ancora qualche passo. Quel tunnel al contrario ti riporterà al qui ed ora, ti riporterà alla parte razionale, a riprendere consapevolezza. Siamo agli ultimi passi. 1, 2, 3, gli apri gli occhi, sgranchisciti per bene, stenditi, rilassati e ora fare un bel sorriso.